Francesco e Selvaggia Temptation Island, cos'è successo con Simona?. Temptation Island, Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma e Ferri Corti. Nonostante l'ultima fortunatissima edizione di Temptation Island sia ormai un ricordo, sembra proprio che i suoi protagonisti non abbiano la minima intenzione di far perdere le tracce. E tra questi chi sta facendo molto discutere in rete è sicuramente la ex coppia formata da Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Difatti, i due piccioncini, una volta finita l'esperienza al reality show più piccante della stagione estiva, si sono detti addio. Ovviamente, nemmeno a dirlo, le polemiche sui social sono state numerose. E molti protagonisti del reality hanno voluto dire la propria. Tra questi l'ultima che ha rilasciato un'intervista al noto settimanale Spy, volendo parlare dei due ex innamorati, è stata la ex tentatrice Simona Solimeno. Difatti, pare che un like di Francesco a una sua foto su Instagram abbia fatto ingelosire selvaggia. Motivo per cui i due si sono lasciati?. E proprio per questo la giovane ex corteggiatrice di uomini e donne ha voluto dire la sua su spy, asserendo senza tanti mezzi termini. Selvaggia ha sbroccato perché Francesco mi ha lasciato questo famoso like su Instagram. Sicuramente loro hanno dei problemi di fondo che il programma ha amplificato. Ma non è finita qua. Francesco Chiofalo è selvaggia Roma dopo Temptation Island, la rivelazione di Simona. Difatti, Simona Solimeno è sembrata essere davvero un fiume in piena. E sempre nell'intervista rilasciata al noto magazine Spai ha aggiunto di aver parlato con entrambi, dopo la rottura, dichiarando. Entrambi. Poi, mi hanno chiamata e hanno confermato questi loro continui problemi di gelosia, scagionandomi. In pratica pare che tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma ci siano stati altri problemi, e con tutta probabilità quel famoso lì che sia stata solo la classica goccia ad aver fatto traboccare il vaso. Motivo per cui i due si sono detti addio per sempre. In effetti hanno mostrato fin dall'inizio della loro partecipazione a Temptation Island 2017 di avere diversi problemi. Problemi però che sembravano essere ormai un ricordo lontano. E, invece, ecco arrivare questo clamoroso colpo di scena, che ha lasciato tutti i loro numerosissimi fan a bocche aperte. Ma sono in tanti a sperare che i due possano chiarirsi e tornare finalmente insieme nel nuovo confronto previsto nelle prime puntate di Uomini e Donne la prossima settimana. Insomma, dopo che Desiree ha difeso Selvaggia, ecco arrivare questa ennesima rivelazione. Riuscirà Maria De Filippi a farli ragionare?.